Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video della Pandora SMP eh, In questo video eh, eh, abbiamo trovato una, una fortezza e quindi la esploriamo e siamo con il signor Ricky. Ciao. E... Ciao Speriamo di uscirne vivi Sì Fammi lo scudo Ah mi sono dimenticato un altro, però Tieni ah, Ci sparano c'è un video un qui sotto nani? nani? noni lo sai che io mi sono. noni ma lo sai che io mi, mi sono port portato con me 60 diamanti? Come? noni noni noni paura noni noni noni noni rubassero. noni noni facciamo bisogno di niente. Cosa che butto? C'è tutto di importante per tutto questo. No, l'ho buttato in Cina. Eh! Oh, cazzo, non ho trovato niente. Eh sì, vabbè. Allora, qua ci passiamo dopo, direi. Che lì ci passiamo dopo. Andiamo a esplorare un po'. Madonna, oh! Madonna, mh, sto qua è un cecchino! Scappa! Una carta. Di <gasps> Diamond Gold. Armor per i. per i cavalli. Into the fire, mamma mia, è stato un po' forte. Ok, l'ha troppa questo Ti... Ti va di lottare? E darmi la tua testa di merda! La tua brutta testa! Dammi la tua testa! Barba! Ba, babano! Mi ha dato la spada. Che cacchio me ne faccio la tua spada! Io ho dato la testa! E non ci possiamo neanche spegnere qua, vero? Ok, qua c'è. c'è un tizio. E qua ci sono pure delle scale. Devi sparare. Spara! Ok, ucciso. Ok, non c'è niente. Prossimo episodio, cerchiamo il portale dell'End. Abbiamo, possiamo farci l'Hender Pearl, abbiamo le, le Blaze Rod. Oh. E qua? Dobbiamo uscire anche il Wither scar oh, no. <ride> oh, madonna, hai picc piccato il Piglin. Cioè, il Pigman. non ho dato niente perchè sei troppo no perchè un botto che, che la passa in testa ma non l'ha fatto perchè è stato schifo? non c'è niente non ci sono neanche i buchi scheletro qua c'è qua ah C'è un. vai esploriamo tutto finché non moriamo di più c'è la lava c'è la lava c'è aspetta aspetta Oh, sì! si sì, te l'ha droppata rimettimi in coso aspetta un attimo finisco ma di porco due mi sono che tre iardini che sono su Fortnite questi 39 blazerod Bueno, perfetto Ricky un attimo dove un attimo prima di vabbè guarda fai in mente ok eh guarda. non puoi darmela, per favore ok c'è grazie torniamo stai allora, attento T attento che magari c'è tipo un creeper Ti Che giorno è giorno? dove sia? Guardinate coordinate? Fra abbiamo fatto 4.000 blocchi da casa troppo minuti! In realtà dovevamo farne 7000. Eh. E dobbiamo adesso andare... Adesso si rientra nel... Adesso si rientra... La fortezza c'ha? Sì Cosa vuoi che dispone la fortezza? C'è la fortezza? Ok Come facciamo adesso a tornare a casa? Eh, non lo so... Allora, noi siamo a 4000 blocchi. Io mi ricordo che era meno 1019 blocchi la nostra casa. Ma io mi ricordo che era tipo meno c'è un villaggio. Un villaggio. Donateci la casa. E viveremo qua noi. Qua a festeggiare qui in villaggio. Non c'è niente. Ma no, ma che villaggio grande io di qua le di fieno ne sono... ce ne ho troppo io prendo anche questi qua che sono belli prendo la campana Perché la campana serve sempre c'è un gatto... ma qua c'è un gatto... qua c'è anche la lambic in questo villaggio lo so e qua dentro c'è una cesta yeah. ma non c'è niente Vabbè, un capro. Ho trovato tre calderoni. <ride> Cosa servono? Ok, per i rami. Ecco. Adesso possiamo curare il villager. Eh, sì Potevo ancora Ma serviva la pozione di debolezza? Come si serviva la pozione di debolezza? Occhio di ragno fermentato. Okay. L'occhio di ragno fermentato si crafta con un occhio di ragno dello zucchero. È un fungo marrone. Ok oh, eh. eh... Le Ci sono. Oh madonna! Questa... Questo villager è fortunato. <ride> eh sì. Quelli diamanti sotto casa. Um, scusi. Le <ride> Apple Le mele per fare mele. Far... Dai, dai quelle. Dammi le mele che hai così. Ah, cioè poi poi anche un po' più lì metà del libro siamo così attento ma io faccio così <ride> ma vero perché li sprechi lo so però tanto abbiamo un looting trend, eh, possiamo prendere ender per la volontà circa cioè, <ride> perché mi <b> <ride> i così bambini violenza, o per 18 ma dov'è casa nostra? non lo so allora il colmo non lo uccidiamo dobbiamo scappare pure dai mob potremmo dormire qua eh. però ci sono i maiali non c'è solo uno abbiamo tutto a disposizione <ride> nella vita, ora non ci sono più i maiali non abbiamo più i maiali a disposizione qua dentro cosa c'è? lo stone butter prendilo fatti, fatti tutto qua dentro non c'è niente ma c'è qualcuno che lavora? ah oh, non lo so cioè, le vacanze stanno finendo lavorate eh questo, questo, qua, lavora, questo qua lavora cosa vende? aspetta Fra, to togliti un attimo ho commerciato mi è venduto le io, io prima avevo un botto di leather cioè prima ancora prima che startassimo il video ho un borto di leder. No, devo mangiare, sto morendo di fame. venga Bene. Un attimo che hanno una cesta con le patate. Prendo le patate. Sa che l'unico modo per tornare a casa è fare un altro portale. Un altro portale vicino al portale con un portale. Dove sei, Ricky? Ecco Forse facciamo un una casa con non abbiamo segnato le coordinate del portale, quello là, delle... delle... So. Della fortezza. So, però io so a cercare le... per dove si deve andare. Capisci? Ho trovato un portale, qua c'è un portale! Ma è quello che avevamo fatto noi. Sicuro? È quello che... Aveva... non era là. Poi <ride> qua. <rompire> <ride> Ma quindi dobbiamo superare il mare ah, Sì Ora dobbiamo soffrire Io vi dico che ci troviamo appena quando arriviamo a casa Andiamo Forse mi hanno trovato casa Speriamo Veramente? Sì Quella lì non è casa sì. tua sì. sì Sì Casa mia Casa dolce casa Un Milione di bambù Sì Casa mia Sì Sì. E io ragazzi per questo video è tutto e lasciate un bel like iscrivetevi e... E... e spero che questa avventura vi sia piaciuta e da me Eriki è tutto ciao, ciao. <ride>